Spero, amico milanese, tu abbia avuto modo di utilizzare i pota verbs che hai imparato la scorsa settimana. Quella. Faminga par di invis per un oso in più o in meno. PIRLA! Tagliate i capelli, però sono vivi. Non dimenticare di iscriverti al canale, e di attivare la campanellina delle notifiche. Conoscere i nostri potaverbs è un ottimo modo per potersi orientare nei dintorni di Lumezzani. Le le alla farmacia. Potrebbe capitarti di imbatterti in una bresciana molto sofferente che sta dicendo il seguente potaverb. Tu che da brindisi sei appena giunto all'umezzane lumezzane potresti rimanere vagamente inebetito da un'espressione del genere nulla di cui preoccuparsi ho preso dentro deriva dal dialetto, in origine sarebbe Ho già fatto un Pigol! il significato è molto semplice nessuno ha preso dentro nulla semplicemente vuole dire che male ho urtato lo spigolo. Presta attenzione perché con la stessa valenza a volte viene utilizzata la parola, o meglio il verbo, picchiato. Ho picchiato dentro nello spigolo. Anche questo deriva dal dialetto. Che male! Ho piccato dentro lo spigolo. E il significato, ovviamente, è lo stesso. Che male! ho urtato lo spigolo. se sei un po' imbranato sappi che una bresciana potrebbe apostrofarti con questo pota verb tirati insieme che ti hai 30 anni sta cercando trentenne un po' imbranato di aiutarti dandoti una scossa ricorda qui siamo rustici ma siamo di buon cuore in dialetto sarebbe tirati tansema che te che 30 anni. lasciando perdere l'età e poco ci interessa, ecco cosa ti sta dicendo Datti una regolata Caro amico Brindisino non perdere l'occasione di tornare in spiaggia nel Salento con in tasca l'esclamazione Oh tu non hai idea che male! Stamattina giocavamo al mare col pallone non vuoi che ho picchiato dentro la lettina della spiaggia? Donaci un like e se sei un fabbricante d'armi di lumezzane suggeriscici altri potaverbs per le prossime puntate Sai che forse dovrei cambiare qualcosa nel canale YouTube? La testata, secondo te, darebbe qualche visualizzazione in più? Tirati insieme! Mi sorgo da bell che ti darei che le ruirà le view! Cucu!